Grazie Presidente, ci troviamo eh, l'Assemblea Capitolese si trova ad affrontare questo eh, ulteriore eh, bilancio di previsione appunto, dopo eh, alcuni anni che oramai siamo eh, in Aula, sempre nel, nel periodo insomma, di, di dicembre, per eh, affrontare eh, dopo l'approvazione del documento unico di programmazione il bilancio di previsione. Possiamo sicuramente dire una cosa, che nel corso di questi anni eh, è abbastanza chiaro che eh, le, gli interventi, eh, soprattutto sul titolo secondo, sono, stati, eh, sono aumentati nel corso di questi tre anni anche perché... E la delibera che è passata qualche settimana credo l'altra settimana adesso non ricordo insomma sulla presa d'atto della sentenza della Corte dei Conti legata alla gestione commissariale ha fatto capire che la strada di risanamento che questa amministrazione ha avviato e ricordiamo che nel 2014, eh, tra il 2013 e il 2014, tutte le operazioni e le normative nazionali sul Salva Roma, come avevano portato eh, la città, anche eh, dovendosi quindi sedere e mettersi seduta appunto, con il Ministero per rientrare di una serie di eh, situazioni deficitarie, e quindi a quel punto con un supporto economico e con un piano di razionalizzazione, di taglio anche delle assunzioni, che è di riduzione importante l'assunzione che invece in questa consigliatura abbiamo riattivato e se pensiamo insomma al grande numero credo siamo oltre eh, se non ricordo male e, e correggetemi se sbaglio insomma, oltre alle, tra le 4-5 mila persone quindi siamo eh, passati eh, da una situazione un, equil un equilibrio diciamo, di bilancio che da una parte mh, non permetteva eh, per così dire una piena eh, capacità di Roma Capitale di eh, portare avanti gli investimenti e dall'altra una situazione che per così dire restringeva quelle che erano le maglie anche del perimetro assunzionale. È evidente che il perimetro assunzionale nel momento in cui. Eh, questa attività, eh, per così dire, viene limitata dalle norme nazionali, dal turnover, è evidente che ne, ri, ne ri, ricade questo elemento su, sull'attività amministrativa dell'ente. Perché dico questo? Perché è evidente che se l'amministrazione non può eh, diciamo, sopperire a quelle carenze di personale, si ritrova poi nella... e quindi magari non gestire in house o non gestire internamente determinati servizi o attività amministrative, quindi è costretta poi a dare, a dare fuori, a esternalizzare. Quindi, L'operazione politica che io vedo eh, prima di tutto all'interno degli ultimi bilanci di previsione e, mh, anche, e che si va quindi a consolidare è sicuramente nella, eh, nella spesa corrente, nell'aumento eh, eh, della capacità insomma, assunzionale di Roma Capitale, ma al tempo stesso anche della possibilità dell'ente di poter funzionare meglio e di ridurre ovviamente quelle che sono le spese per dare, eh, affidare a terzi. Quindi se vogliamo eh, riconoscere un merito, eh, se volete insomma, secondo me le riconoscere un merito alla, a questa amministrazione eh, c'è sicuramente la volontà di eh, reinternalizzare eh, alcuni eh, delle attività e dei servizi o comunque evitare che questi servizi potessero diciamo, essere come dire, completamente esternalizzati. E quindi, questo avviene, come sappiamo, attraverso diciamo, l'implementazione della capacità assunzionale. Eh, su questo poi, eh, passando eh, su un altro tema del bilancio di previsione, eh, quello che emerge in modo abbastanza chiaro è anche una, e su questo voglio ringraziare anche i direttori che si sono succeduti insomma nei dipartimenti eh, in particolare eh, quelli che ho avuto modo di seguire direttamente e quindi sulla eh, tra, transizione digitale e trasformazione digitale devo dire che su questo spesso si parla anche di overshooting che poi di fatto è, sono degli elementi insomma, che, fisiologici delle amministrazioni pubbliche non è niente di così eh, diciamo, trascendentale come vuole far apparire l'opposizione ecco, sul tema della tra, transizione e trasformazione digitale vediamo un impegno sempre più elevato, quindi spesa corrente eh, che viene effettivamente impegnata eh, con piattaforme eh, nuove e realizzate nel corso di questi tre anni e che quindi anche in questo bilancio vede eh, delle risorse eh, adeguate e, e speriamo ovviamente anche nel corso di questa sessione di bilancio o comunque anche di altre variazioni possano eh, aumentare eh, questo perché, eh, perché dico questo, se noi eh, verifichiamo diciamo, la, lo stato degli, degli assetti eh, tecnologici della città io eh, ho immaginato e diciamo, immagino che questo possa anche qualificarsi come una eh, cosiddetta eh, macrostruttura eh, digitale nel senso noi abbiamo eh, l'ente ha approvato la giunta nel 2018 eh, un piano triennale, il piano triennale ICT, un piano triennale che prevede la raccolta diciamo, da parte di tutte le strutture dei fabbisogni eh, legati ai processi di eh, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle, dei servizi e delle attività amministrative. Quindi che cosa succede? Se rispetto a questo piano triennale Dopo aver deciso l'amministrazione quali servizi voleva effettivamente rafforzare, implementare, rendere più semplici per la cittadinanza, poi sono stati nel corso del, degli anni messi i soldi eh, e le risorse all'interno del bilancio di previsione e eh, con tutte le attività eh, connesse eh, portate avanti anche ovviamente, questo tipo di, eh, di impegno economico. Quindi eh, vediamo che la, la, la spesa legata alla la transizione digitale eh, penso anche agli interventi che sono in corso sul tema appunto del commercio e delle piattaforme eh, legate a questo che eh, la commissione commercio e il collega Coglia ha seguito eh, da vicino anche con una serie di eh, convocazioni e che quindi st stanno andando avanti e hanno proprio come obiettivo quello di migliorare eh, il rapporto diciamo tra la cittadinanza e, e soprattutto tra gli operatori e quindi coloro che vivono e lavorano diciamo in quel settore rispetto all'amministrazione. Quindi anche su questo eh, voglio dire che una, una parola insomma, di merito va spesa, eh, pensiamo soltanto alle nuove piattaforme che mano a mano l'amministrazione ha messo in campo legate eh, agli strumenti di partecipazione quindi non solo al nuovo portale ma anche alle varie piattaforme che sono state eh, sviluppate quindi dalle petizioni eh, popolari elettroniche adesso abbiamo anche dato nel corso del documento unico di programmazione un indirizzo per rafforzare questa, ehm, questo sviluppo e proseguire sull'evoluzione eh, il bilancio partecipativo che ha consentito, ha permesso diciamo, una, eh, un confronto, una collaborazione della cittadinanza. Proprio poco fa è, sono passati una serie di atti dall'emendamento eh, di giunta eh, che abbiamo approvato in Aula e ringrazio ancora l'assessore per questa attività e per la eh, ehm, sensibilità che anche la giunta sta portando avanti su un'operazione un che noi riteniamo fondamentale, perché, come come sappiamo il bilancio di previsione è di esclusiva competenza dell'organo dell consigliare, quindi è dell'Assemblea eh, Capitolina, in questo caso che può eh, quindi in autonomia, breve ovviamente verifica di tutti quelli che sono eh, i pareri insomma, necessari, quindi i contabili o i pareri eh, legati alle, mh, alle, agli interventi, eh, è evidente che si tratta di un'operazione, un di, un, di un documento fondamentale per l'ente. Ecco, eh, immaginare che i bilanci, eh, bilanci dell'ente possano essere costruiti, in particolare abbiamo iniziato dal titolo secondo, dalle spese per gli investimenti, possano essere costruiti. Con la collaborazione della cittadinanza, quindi con la raccolta dei fabbisogni, perché appunto non si tratta di un, eh, diciamo di un referendum, ma si tratta appunto di un momento di collaborazione, di condivisione, eh, di eh, sussidiarietà anche se vogliamo così eh, qualificarla, tra eh, cittadinanza e quindi tra singoli eh, cittadini e amministrazione, quindi Roma Capitale, ma anche con il coinvolgimento dei municipi. Infatti, infatti eh, nell'intervento eh, diciamo che è stato eh, approvato nella, eh, qualche, mh, qualche ora fa eh, legato appunto al documento unico di programmazione abbiamo visto anche questi insomma, approvati, quindi il, il, il modello che noi abbiamo immaginato e questo lo abbiamo immaginato nella, anche quando abbiamo approvato il regolamento del bilancio partecipativo e eh, negli altri documenti legati al bilancio partecipativo è quello di prevedere appunto come obiettivo finale entro il 2025 che eh, la, le amministrazioni che si potranno quindi coloro che eh, saranno diciamo, dopo anche questa amministrazione stessa quindi anche le prossime possano eh, proseguire con questa attività e eh, arrivare a ad un impegno eh, economico e quindi una, anche un rapporto, quindi un patto con la cittadinanza di eh, intervenire e investire almeno un terzo del eh, piano triennale investimenti, almeno un terzo eh, per eh, il bilancio partecipativo, che non si tratta di prendere una parte del bilancio e dire ok questa è una parte del bilancio che noi prendiamo e accantoniamo per la scelta dei cittadini, in realtà è proprio opposto è fare in modo che i cittadini entrino all'interno del processo di programmazione economica per poter quindi raccogliere l'amministrazione i fabbisogni e a quel punto riuscire a individuare degli interventi che rispecchiano maggiormente le esigenze della cittadinanza. Quindi Presidente in conclusione su questo si tratta di un bilancio diciamo, di previsione che a nostro avviso, corrisponde quindi politicamente all'azione eh, all politica di risanamento che stiamo portando avanti na, nel corso di questi, di questi tre anni, che eh, si va eh, in alcuni casi anche a consolidare eh, in modo definitivo una serie di lavori e anche a concludere, quindi entro il 2020, una serie di attività. Il mandato, come sappiamo, non dura né un anno né due anni né tre anni, ma ne dura cinque. Quindi, eh, quello che a nostro avviso, deve essere l'oggetto diciamo della valutazione non deve limitarsi a delle valutazioni parziali che poi per carità sono sempre legittime, ciascuno ha diritto di eh, rappresentare la sua eh, visione però devono avere un eh, orizzonte che è quello appunto quinquennale, quindi quello di mandato quindi quello che va verificato è mh, appunto, dico ai colleghi quindi anche dell'opposizione, se quelli che sono gli obiettivi che abbiamo fissato eh, grazie, che abbiamo fissato nel, nel corso di questi, di questi, abbiamo fissato e portato avanti nel corso di questi anni, stiano effettivamente andando avanti o meno, a nostro avviso assolutamente sì, stanno proseguendo con tutte le difficoltà di una capitale di quello che effettivamente noi abbiamo trovato e più volte abbiamo anche raccontato a tutte le, eh, in tutte le sedi, anche se spesso, e lo dico con una nota eh, polemica, magari vengono, emergono sempre più le notizie magari parziali negative, piuttosto che le eh, numerose. Notizie positive di risultati raggiunti e di cambiamenti effettuati che in realtà questa amministrazione ha portato avanti. Grazie.